staccare gli occhi dal, dal soggetto e dobbiamo guardare solo il quadro ogni tanto mi vedete eh, sfregare la mina su un foglio perché la mina alcune volte all'interno dell'impasto ha delle impurità che mi possono aggraffiare la carta quindi quando sento che incomincia ad avere problemi nello sfregamento cerco di togliere questa impurità sfregandola nella carta e, come vedete si utilizza la gomma per dare delle luci soprattutto qui nell'aglio perché ci sono queste eh, ricompiature fenditure eh, nella, nella parte esterna degli spicchi e, e poi alcune diciamo e riconfiamenti, protuberanze che ci sono nella mela e nella pera perché come avrete capito insomma non sono proprio tanto fresche, sono, eh, del, è una frutta che è di qualche giorno, anche perché è qualche giorno che la ritraiamo dal soggetto principale. Quindi a questo punto il, uh, diciamo, il disegno deve funzionare, quindi stacchiamo gli occhi dal uh, dal soggetto eh, facciamo qualcos'altro non guardiamo più il soggetto e guardiamo questo e ci incominciamo a chiedere questo mi assomiglia ad uno spicchio d'aglio questo mi assomiglia ad una mela eccetera eccetera se la risposta è no dobbiamo insistere affinché chiaramente questo diciamo all'incirca vi assomigli e ripeto sempre che questa è grammatica del disegno quindi non usiamo né sfumini né niente dobbiamo ottenere tutto per mezzo di eh, linee eh, e a 45 gradi però è chiaro che il soggetto bene o male deve assomigliare a quello che è l'originale nel caso in cui non vi assomigliasse guardiamo, prendiamo l'oggetto e ce lo guardiamo da vicino come al solito se vi è piaciuto il filmato lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook o al mio profilo Instagram ciao e alla prossima